Ciao sono Marco, sono a spasso con il fedele amico a quattro zampe che hai appena visto schizzare da quella parte, sono nel mio ufficio come puoi notare e c'è un tramonto meraviglioso, voglio parlarti durante questi due passi di quelle persone che, sicuramente ne avrai conosciuta qualcuna anche tu, sono quelle persone che quando tu gli racconti un aneddoto, un fatto che ti è accaduto, beh loro hanno vissuto un fatto, molto più intenso del tuo, molto più significativo del tuo e se non lo hanno vissuto loro lo ha vissuto qualche amico o amica sua. Ecco, queste persone non sono cattive, non cercano di sminuirti, hanno un'altra... Esigenza. Cercano di soddisfare il loro bisogno di importanza. Non c'è niente di male in questo, salvo il fatto che a volte possono apparire magari un po' fuori luogo o un po' invadenti perché magari tu stai raccontando qualche cosa e loro si inseriscono nel tuo discorso interrompendo il tuo non sono persone difettate, sono persone che hanno bisogno di sentirsi un po' importanti e allora cosa fanno? Cercano di elevarsi in qualche modo. Ecco queste persone non sono cattive, lasciale parlare, lasciale sfogare, quando sarà il tuo momento parlerai tu, magari anzi cerca di alimentare, cerca di ehm, dare più importanza a questa persona magari domandando di più, chiedendo di più di quello che gli è accaduto e facendo in questo modo senza dubbio avrai fatto una conquista. Senza dubbio hai fatto una conquista. Questo è poco, ma sicuro. Provaci, vedrai che funziona. Io continuo i miei due passi insieme al fedele amico a quattro zampe che sta correndo come un pazzo a destra e a manca e non so più dove è andato finito che sia... eccolo lì. Bene, noi ci avviciniamo verso la nostra destinazione finale che è praticamente l'automobile che ci riporta verso casa e non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao!